Caro 2020. Insomma, mica tanto caro 2020. Che saresti stato un anno strano lo avevi voluto far capire quasi subito. Non capita tutti i giorni di vedere un papa che tira uno schiaffo ad una fedele. Sulla mano, per carità, ma i presupposti erano da intuire. La cosa bella è che ci ridemmo su. E sì, dai, a ridere faceva ridere. Eravamo ancora inconsapevoli che quello però era solo un nefasto aperitivo. Che saresti stato un anno triste beh ma che cosa ti avevano mai fatto di tanto male canguri e koala no per favore dimmelo perché incendiare mezza australia doveva farci afferrare il concetto che eri parecchio ma parecchio strozzo oltre che infame per poi arrivare a fine gennaio ed ancor prima che gli spifferi cinesi diventassero bufera hai deciso di straziarci il cuore con Kobe e la piccola giannina ma poi poi ti sei rivelato con tutta la tua veemenza e crudeltà nel mese del carnevale, dei coriandoli e delle maschere e tu hai definitivamente tolto la tua e da anno brutto hai svelato a tutti noi la tua vera infame ferocia. Zona rossa, Codogno, e chi cazzo la conosceva Codogno? I bollettini, i report, i numeri, il distanziamento, parole che ancora non ci hanno lasciato, assembramenti, mascherine e gli ignobili tutorial di Barbara D'Urso su come lavarsi le mani, ed il sudore sulla fronte di chi doveva prendere decisioni che in un verso o nell'altro avrebbero scontentato qualcuno. Poi alcune sono state veramente incomprensibili. La scuola ferma, fatta a casa, che per carità per alcuni della mia generazione sarebbe stato una specie di sogno. Ma abbiamo poi tristemente capito che invece era un incubo, per gli insegnanti e soprattutto per i più piccoli, privati delle amicizie, dei momenti spensierati di cui ti sei voluto appropriare e che non torneranno mai indietro. L'inadeguatezza di un paese sorpreso, sgomento, frastornato e impietrito davanti a fotogrammi che arrivavano da Bergamo, che nessuno mai dimenticherà, con gli occhi sgranati e pieni di lacrime amarissime, quell'immagine di mezzi militari divenuti colonna di morte. La visione poi di quello stesso Papa, in una piazza San Pietro muta, deserta e battuta dalla pioggia, come se fossero le lacrime di tutti noi, rimarrà impressa sulle pagine dei libri di storia. Ci hai di colpo fatti scoprire fragili, indifesi, impotenti e soli, maledettamente soli, noi un balcone con l'unica visione possibile, quella degli occhi dei dirimpettai, svuotati come i nostri. Ci hai fatto ritrovare scemi e speranzosi, scemi a fare le cose più assurde da quei balconi, perché era rimasta l'unica cosa che avevamo, e speranzosi perché sembrava che peggio di così non potesse andare e che sarebbe arrivata presto una risalita, ed invece... Invece l'andrà tutto bene, è divenuto e andato tutto a puttane. Tra i tuoi capolavori più riusciti hai dato fiato e parole ad imbecilli che hanno fatto del negazionismo il loro unico credo e dato la possibilità a chi imbracciando il lanciafiamme dell'ipocrisia ha cresciuto il suo quasi sparito consenso tra chi in quel momento avrebbe creduto anche che Babbo Natale era il capo della Gestapo. Ci hai ricordato che... Ma sì, diciamolo siamo ancora razzisti tanto razzisti troppo razzisti oltreoceano con george floyd ed anche in casa nostra perché pure in una pandemia si riesce a dare la colpa ai neri che ci portano via il lavoro in questo caso che portano i contagi posso dirlo che siamo ancora razzisti ah oh, no non posso dirlo provavamo a trovare qualcosa di positivo in maniera disperata come una ricerca ossessiva che ci donasse una qualche parvenza di speranza, la natura che si riappropria degli spazi, l'aria e l'acqua più pulita, in queste città prive di vita, come se fossero tutte la città ideale che sta ad Urbino. Un luogo perfetto, ma vuoto. Ma poi? Poi il caldo. Tanto. Troppo. Arrivato fino alla parte del cervello dove risiede la memoria. E allora bingo, via le colonne di morti, l'aria e l'acqua pulite, vaffanculo alla natura che si riappropria degli spazi, ed un bel calcio sui coglioni, alle ore chiusi in casa e appesi ad un balcone, ai medici e al personale sanitario con i segni sulla faccia, ma sì, ma chi se ne fotte, dobbiamo andare al mare, e così ci siamo venduti l'anima e la memoria per tre granelli di sabbia e quattro annusate di salsedine. E nel frattempo continuava il tuo perverso piano di privazione, ci hai privato della musica, prima commuovendoci tutti con Ezio Bossio, e poi facendo capire un po' a tutte le generazioni che il tempo sta passando, che se avevi visto per un pugno di dollari a vent'anni oggi ti riscoprivi 76enne, e che oltre 70 anni di grande musica non le dimenticheremo mai grazie alle note di Morricone, ci hai impoveriti culturalmente, portandoti via Sepulveda prima e Zafon poi l'economia polverizzata, fabbriche ferme e piccoli, imprenditori a cercare di togliersi il sale che continuavi a spargere sulle loro ferite e quel sogno diventato per tanti chimera chiamato lavoro, istillando a chi lo aveva la paura di perderlo. Ti sei veramente divertito, colpendo dei settori già agonizzanti l'arte e lo spettacolo che già sguazzavano in un pantano enorme e che quel pantano l'hai trasformato in vuota voragine, seggiolini desolati e luci della ribalta tristemente spente. Portandoti in quel vuoto dei veri cavalli di razza, Franca prima, James Bond poi, e un signore della storia del teatro, Gigi, e la sua inconfondibile voce, che fidati, riecheggerà ancora. Hai fermato tutto il calcio, anche se in quel casino non fregava più di tanto niente a nessuno, ma poi, data la tua mania di protagonismo, hai deciso di rendere orfani due popoli interi, portandoti via chi del tocco del pallone ne aveva fatta poesia, unendo nel canto disperato argentini e napoletani al motto di Maradon, Maradon, mano de Dios, Maradon, Maradon. E per chi ha più di 40 anni hai mandato in frantumi il ricordo di un eroe tutto italiano, quel Pablido Mondiale che nell'82 ci portò in cima al mondo così ci hai fatto arrivare a questo Natale facendoci domandare se ne valesse la pena tirar fuori palline e accendere lucine intristiti da parenti lontani che non abbiamo potuto vedere con quelle dannate videochiamate da groppo in gola al motto di distanti ma uniti un paio di palle distanti ma uniti ci hai privato di abbracci, sguardi, carezze, della libertà, della possibilità di scelta, ci hai fatto illudere che ne saremmo usciti migliorati, cambiati, ma credimi, chi era stronzo prima è rimasto tale. È veramente un'impresa provare a trovare qualcosa di positivo, anzi, credo impossibile. E allora cosa dirti? Credo a nome di tutti, al tramonto dei tuoi giorni l'unica cosa è un sonoro vaffanculo, sperando di dimenticarti il più in fretta possibile. E adesso veniamo a noi, caro 2021. Con il tuo predecessore ci abbiamo messo un anno, ma fidati di me, penso di non sbagliarmi e tanti, credo, mi daranno ragione se ti dico che non aspetteremo un intero anno il vaffanculo, te lo becchi per direttissima, quindi vedi un po' che poi fa, con affetto, quasi, William.